Salve comunità, bentornati su un canale di ruolo, io sono Giacomo, oggi proseguiamo con il mostravvento, il calendario dell'avvento di mostri a tema natale. Se non sapete di che cosa sto parlando vi lascio un link qui sopra, altrimenti potete restare con noi e scoprirlo. Oggi parliamo di una leggenda a cui sono molto affezionato, anche solo per motivi di vicinanza di territorio, e parliamo del Krampus. Forse l'avete visto in qualche film, oppure vivete anche voi nel magnifico territorio delle Alpi Centrali e Orientali, oppure ne avete solo sentito parlare, oppure non avete assolutamente idea di che cosa sia. Il Krampus è un essere demoniaco che punisce i bambini. Il suo corpo è coperto di pelliccia, ha due grosse corna, denti affilati e artigli aguzzi. Spesso porta al collo un grosso campanaccio o molti campanacci attaccati alla cintura. Questo fa sì che il Krampus faccia un rumore infernale quando si muove e incuta il terrore negli animi dei piccoli discoli. È molto violento e aggressivo, ha una statura imponente, tanto che non si farebbe problemi ad attaccare un uomo adulto. Spesso con sé ha un lungo bastone e una frusta di crini di cavallo, o se lo volete ancora più cattivo, delle catene. Il Krampus è un mito antico, molto diffuso. Nell'Italia settentrionale, in Austria e nella Baviera, principalmente. In tutte le zone in cui il mito del Krampus si è diffuso, intorno al 6 dicembre, si possono ammirare delle sfilate di Krampus, le cosiddette Krampus Lauf. In queste sfilate spesso i Krampus si lanciano contro il pubblico in impeti d'ira e non causano tragedie solo grazie all'intervento di San Nicola. San Nicola che oltre ad essere il babbo natale originario è noto per aver sconfitto e asservito questa creatura guida la parata e regala dolciumi ai bimbi buoni non vi dirò molto di più sul mito del Krampus troverete un sacco di cose facendo una ricerca molto molto basic probabilmente di qualcosa parleremo anche più avanti quando parleremo della perta, eccetera eccetera quello che volevo assolutamente dirvi invece è che ci sono varie figure che accompagnano San Nicola nelle sfilate a seconda di dove ti trovi nel mondo e quale sfilata vai a vedere ce ne sono tante, ce n'è uno diverso in Francia uno in Germania del nord, uno in Germania del sud il Krampus però sembra che sia una delle più antiche questo perché probabilmente le origini del Krampus sono da trovarsi all'interno dei riti pagani della fertilità e quindi antecedenti alla contaminazione del cristianesimo poi come molti miti pagani anche questo è stato inserito all'interno di un rito cristiano e quindi San Nicola tra l'altro San Nicola che va proprio a rappresentare probabilmente il cristianesimo che vince sul paganesimo asservendo il Krampus. per voi questa volta nessuno spunto di trama ho pensato invece a uno spunto per un campo di battaglia e uno spunto per una boss fight li ho pensati insieme quindi secondo me potrebbero tranquillamente funzionare molto bene insieme. Ma nulla vieta di prendere il territorio e metterci un altro mostro o prendere il mostro e metterlo in un altro campo di battaglia. Questo ovviamente fate come vi pare. Come al solito e in questo video più che in quelli precedenti mi rifarò, quando spiego, a un sistema che è un simil D&D. Questo perché, solo perché... Nella mia testa è molto più facile tradurre le cose che penso in quei numeri là solo perché li ho sentiti più volte, magari li ho usati più volte di altri numeri e quindi è molto più semplice per me pensarli e raccontarli Nulla vieta di prendere queste cose e ritradurle in un altro sistema, in un'altra meccanica Un grande albero si staglia al centro della radura È gigantesco Così alto che le fronde più basse sono almeno 10 metri e il territorio coperto dalle fronde è vastissimo. Ovviamente scegliete voi quanto è alto l'albero e quanto è grande il territorio. E quindi quanto è grande la mappa di gioco. Io lo consiglio comunque grande, ma adesso mm, andremo a vedere perché. Vicino ai rami più bassi si possono vedere delle grandi ceste. Da cui si sentono provenire le urla di bambini. Le ceste non sembrano però essere sostenute da nessuna fune sembrano levitare vicino alle fronde più basse benvenuti nel luogo in cui avverrà lo scontro i nostri avventurieri non lo sanno ma il terreno è disseminato di trappole nascoste all'occhio infatti inserite nel terreno ci sono delle grandi ceste di 1,5 x 1,5 o se vogliamo 5 piedi per 5 piedi se qualcuno attraversa il quadretto, cade nella cesta che immediatamente si solleva di 10 piedi e continua a salire. A seconda di come volete gestire il combattimento, magari se il giocatore ha ancora la sua reazione, può usarla per gettarsi subito fuori e prendere così meno danni. Sappiate che nel turno del Krampus le ceste si sollevano di 20 piedi, automaticamente. Oppure potete rendere le ceste più mortali, lascio a voi come, e fare sì che il Krampus lasci come esche degli oggetti utili per il combat Sui quadretti delle trappole Mettere le esche sulle trappole Ovviamente rivela le trappole E dà via l'effetto sorpresa Però voi potete fare questa mossa Per instaurare un meccanismo di ehm, High risk and high reward Quindi appunto rendete le trappole ancora più dannose Magari ci mettete degli spuntoni dentro Cioè fanno proprio danno È rischioso entrarci dentro Però mettete sulle trappole Quell'oggetto che potrebbe svoltare il combattimento, magari un utilizzabile che è molto forte, una roba molto molto molto figa che i vostri avventurieri possono proprio pensarla e dire Ok, io adesso ho una scelta, vado e rischio di farmi un botto male e non ottenere niente, però se ce la faccio svolto il combattimento e lo portiamo a casa. Se fate così mettete un tiro a salvezza. Una volta scattata la trappola... La cesta inizia a salire abbiamo detto e quindi le ceste quando arrivano in fondo restano lì È inutile che tornino giù Potete far sì che restino lì oppure vabbè se vi pare potete farle cadere e far sì che magari i vostri le utilizzino come copertura Le spostino e le usino appunto per difendersi dal Krampus Quello che cerchiamo di fare con queste ceste ovviamente è cercare di aggiungere un layer di gioco Quindi appunto con il high risk high reward si aggiungono una possibilità di scelta con le, le ceste nascoste si aggiunge comunque una cosa da fare diversa rispetto al solito Perché devi stare effettivamente attento a dove vai Perché eh, devi fare le strade che hanno fatto tutti gli altri E magari ti rischi di boh, fare una strada magari meno comoda Da solo perché è la più sicura e intanto comunque hai a che fare con questo mostraccio Il vantaggio delle ceste tra l'altro è che Fanno dei danni e eh, rendono la vita più difficile ai vostri avventurieri Per esempio potete fare che quando saltano fuori Se avevano usato tutto il loro movimento in quel turno eh, Niente, cadono per ogni. e il prossimo turno si devono rialzare Boh, non so, O potete farlo che succede sempre Perché comunque stanno cadendo ad una certa altezza Non so come funzionino le regole della caduta Vabbè, gestitelo un po' voi con i vostri giocatori, vedete che cosa vi pare più divertente Andiamo al Krampus Come al solito io non vi dico quanti HP e quanta AC avere Ricordate sempre che c'è il video di Colville in cui lui spiega molto bene le cose, come si fa tutto e anche lui dice, fate piuttosto dei boss un po' più grossi, è meglio che abbiano tante HP che una C alta, perché mi sare fa schifo, perché hai buttato via il tuo turno. E invece che sia molto grosso non è un problema, anzi, se di che fai, ma allora, ma quando casca questa bestia? Davvero, guardate questo video, perché è veramente molto bello. Allora, parliamo del campus ci sono molte rappresentazioni del Krampus con un bastone, o ce n'è almeno qualcuna che io sappia, quindi gli diamo al, diamo al Krampus un bel bastone che gli permetta di colpire a 3 metri di distanza, quindi che abbia Rich. Se giocate a D&D e avete assolutamente bisogno di spiegarvi le cose che fa il vostro mostro con delle caratteristiche, immagino sappiate anche che esiste Long Limbed, che non so cosa sia un fit, non ho idea, che è una cosa che i mostri possono avere per cui hanno gli arti più lunghi e quindi possono colpire a un altro quadretto di distanza. Adesso ragionerò in quadretti. E voilà! Così avete un mostro dotato di un bastone che terrà a distanza tutti perché può colpire almeno a tre quadretti di distanza. Mica male. Il campus ha una catena, una frusta. Quindi dategli anche quella e dategli la possibilità di utilizzarla per tirare a sé gli avversari. Se ci aggiungete anche qualcosa per cui il Krampus... Possa spingere gli avversari o utilizzare il bastone per spingere gli avversari e gli date un po' di mobilità Avrete un boss che ha un estremo controllo sul campo di battaglia Che si muove un sacco e spinge gli avversari nelle sue trappole quando non ci finiscono autonomamente Passiamo alle azioni Bonus action A un gesto del Krampus una o più ceste scende dall'albero e ne esce un bambino o una bambina E sono chiaramente controllati mentalmente dal Krampus. Questi saranno i Minion del Krampus. Ora potete tranquillamente fare che quando i vostri sono arrivati all'albero hanno scoperto il Krampus che li stava infilando, ne stava infilando uno o due all'interno di una cesta. Così potete far già cominciare il primo turno con il Krampus e due Minion. Probabilmente questi Minion avranno poca vita e serviranno soprattutto come disturbo. Io questi bambini me li sono immaginati appunto controllati dal Krampus, in realtà io me li sono immaginati che quando escono tipo la cesta si apre, si alza il coperchio e tipo il bambino è attaccato al coperchio da un filo invisibile e quindi levita assieme al coperchio e quindi è molto più mobile e ovviamente non fa scattare le trappole io se volete utilizzarlo ve lo consiglio ovviamente i bambini potrebbero essere armati avere un piccolo pugnale Consiglierei appunto che siano più un fastidio che una roba veramente... Però dategli la possibilità di dare fastidio appunto, quindi armateli, non lasciateli con i pugnetti che non servono a niente. Inoltre adesso i vostri avventurieri dovranno fare attenzione con i loro effetti ad area perché non mi risulta almeno... Che palla di fuoco eh, possa fare danni non letali Non credo, non credo proprio sinceramente Però se qualcuno sa il contrario mh, me lo dica Oppure possono cercare di scoprire come far terminare questo effetto di mind controlling Magari se c'è questa cosa del coperchio Rompendo il coperchio l'effetto di mind controlling finisce Non lo so, a vostra fantasia Reazione quando il Krampus riceve un tot danni in un turno, oppure se vogliamo finisce sotto la metà dei suoi punti vita, ok? come reazione il Krampus si teletrasporta accanto a un bimbo a sua scelta e lo ingoia. Alla fine del prossimo turno del Krampus il bimbo sarà completamente digerito e curerà il Krampus. Se non volete che dei bimbi muoiano e che quindi ci sia la possibilità per i vostri di salvare questo bambino, potete... Per esempio fare sì che ci sia un tiro di concentrazione per questa azione. Per cui per tutto il turno successivo se fallisce il tiro di concentrazione risputa il bambino, non guadagna vita e il bambino viene risputato fuori incosciente e non più utilizzabile dal Krampus. In generale io farei che quando i bimbi arrivano a 0 punti vita sperando di danni non letali... Cadono svenuti e il controllo del Krampus finisce. Prima villa in action. Il Krampus suona il campanaccio e genera un effetto di paura ad aria. Coloro che non superano il tiro salvezza corrono il più velocemente possibile lontano dal Krampus. Se i vostri avventurieri hanno già individuato le trappole sul loro tragitto possono schivarle. Ma se non le hanno ancora individuate si muovono in linea retta verso la direzione che li porta il più lontano possibile dal Krampus. Seconda villa in action. Il Krampus lancia un urlo in risposta tutti i bambini si muovono per tutto il loro movimento verso il party e se raggiungono un avversario iniziano una prova di grapple. Questa prova di grapple serve per dare fastidio agli avversari, frapporsi fra il Krampus e gli avversari, magari isolarne qualcuno che il Krampus può prendere da solo oppure può servire per far ricaricare il crampus terza villa in action da ogni cesta ancora in posizione parte un vortice di 10 piedi o di 15 piedi a seconda di quanto avete fatto grande la mappa i vostri dovranno superare un tiro salvezza su forza altrimenti si ritroveranno all'interno della cesta questa volta le ceste si sollevano immediatamente di 30 piedi ora i vostri avventurieri possono sicuramente cercare di buttarsi di nuovo fuori ma stavolta prenderanno 2 di 6 in più per la caduta Ovviamente questo effetto potete sempre cambiarlo Se volete che l'albero sia più alto E che quindi le ceste possano fare più danni Vedete voi Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un mostro che è molto controllesco E che cerca di isolare gli avversari Mentre fa danno a quelli che vengono presi nelle ceste Che usa dei bambini innocenti come scudo E inoltre li usa come attacco E come modo per controllare il territorio Vi ricordo che i bambini hanno anche il loro turno In cui agiranno il Krampus sicuramente utilizzerà il suo grande controllo per cercare di far diminuire il numero degli avversari e approfittarne per utilizzare tutta la sua forza bruta su un numero più ridotto. Vi ricordo che il Krampus a vostra scelta ha corna, denti e artigli che può utilizzare, quindi se voi gli volete dare multi attack sicuramente farà degli attacchi singoli devastanti. Ora dovete solo godervi lo spettacolo nel guardare il party, fare difficoltà a non utilizzare quella dannatissima palla di fuoco per non uccidere una moltitudine di bambini e utilizzare Fly oppure Feather Fall per evitare ai propri compagni i danni da caduta. Bene, io non ho la minima idea di quanto questo video stia durando, quindi adesso chiudiamo tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete suggerimenti per il Krampus scrivetemeli. Qua sotto, per, o per il territorio, perché cosa potrebbe rendere interessante questo territorio, questa boss fight, assolutamente, scrivete tutto qua sotto. Vi metto in descrizione un piccolo spunto di lore che non ho voluto inserire in questo video, A perché non sapevo quanto fosse lungo, B perché... Non sono sicuro della veridicità di questa storia e quindi mh, ho preferito non inserirla Iscrivetevi, mettete mi piace, mh, passate la, la voce agli amici Buon mostravento a tutti Krampus sta portando due bambini e li tocca e, e se li tocca vaffanculo i bambini Quelli di San Giacomo vicino a casa mia hanno le catene Una volta si diceva non ci andare Oppure vai. Nel senso, a seconda di se ti piace essere pestato o meno. Però questi sono dettagli. Non lasciamo perdere. Ma parliamo in quadretti. Perché non parlo in quadretti? Mannaggia, a. Mannaggia, chi so io!